candeline quest'anno. Sì, sono pienamente soddisfatta di questo uh, appuntamento raggiunto, questo compleanno di, del ventesimo anno. Uh, concerti estate Villa Guariglia in tour, quindi musica di qualità e soprattutto sinergie con le varie forze del, del territorio. Non solo del territorio salernitano, ma ci allarghiamo anche a Cava dei Tirreni, dove saremo presenti con cinque concerti e a, a Baronissi con altri due concerti. L'area archeologica di Fratte che viene valorizzata per, uh, a, proprio per renderla fruibile a, non solo ai residenti uh, salenitani ma anche ai turisti, quindi per offrire loro un'offerta uh, un culturale in più. Quindi in termini di incoming i concerti è anche un attrattore turistico, ma è anche un luogo di incontro tra le forze positive del territorio. Quindi associazione Porta delle Nebbe con la presentazione di libri, uh, l'associazione. Marco Amendolara con presentazioni di poeti, quindi dialoghi culturali molto importanti, il concerto della vincitrice del premio napolitano eh, 2016, quindi un'altra realtà positiva che viene la russa Anna Bulchina, nomi grossi del jazz, quindi con Danilo Rea, ehm, Dario De Hilda, Medio Ariano, la tromba di Flavio eh, Boltro, quindi i trombonisti italiani che ritornano dopo vent'anni, le trombe più importanti di eh, Italia e eh, la collaborazione con il liceo Alfano Prinum, quindi il liceo coreo, eh, coreotico e musicale, presenterà un bellissimo balletto, quindi ritorna la danza al nostro, al nostro festival e chiaramente la, la grande partecipazione del conservatorio Giuseppe Martucci, l'ente musicale più importante, quindi collaborazione tra enti e tra privati. Primo appuntamento? Primo appuntamento il 15 sabato luglio eh, alle ore anteprima con il preludio noir ore 19, presentazione appunto di libri e alle 21 il quartetto bowling in collaborazione con il conservatorio eh, Giuseppe Martucci, eh, un quartetto molto particolare perché è un mix tra classica e jazz, quindi swing e musica classica, tutto a base di bowling.